voglia di fare musica musica ciao amici di youtube oggi vi porto in un altro posto della Provenza siamo nella Durance quindi siamo comunque in Francia io sto ritornando indietro da Cap e mi sono fermata perché volevo raccontarvi un piccolo posticino che ogni volta che faccio questa strada mi colpisce Beh, intanto un po' per quella che è la natura, ma eh, oggi mi colpiscono anche le mucche, che mi stanno anche guardando. Tranquilla, tranquilla, adesso me ne vado, non invado il tuo spazio, anche perché io delle mucche veramente ho un po' di paura. Questo è un luogo eh, che è significativo per gli amanti del volo, eh sì, perché proprio dietro alle mie spalle, e siamo a Cajal, dietro alle mie spalle, vedete un aerodromo, eh, dove anche molti italiani, soprattutto torinesi e piemontesi, vengono tra qui e Barcelonette per volare con i loro aglianti, aglianti che sono spesso loro ma molte volte vengono affittati. E come vedete, insomma, a parte questo aerodromo e come tutti gli aerodromi sono sparsi in mezzo alle campagne per avere ampio spazio per poter Atterrare, in realtà non atterrano da soli, eh no, mi hanno insegnato che ah, vengono lanciati, cioè ma non come i missili, vengono portati in alto da un altro eh, elicottero, da un alt no, da un altro aereo, da un <ride> Va bene, moto, no, no, una motonata, ma cosa motore, insomma da qualcosa che li porta su e lì praticamente hanno un cavo a cui viene agganciato questo agliante e quando raggiungono la quota necessaria praticamente sganciano questo, eh, questo cavo e l'agliante inizia a planare in base a, ai venti e alle correnti che ci sono e così fanno il proprio giro, Ecco, poi a terra no, e là ci sono quelle case, io le chiamo le case degli aglianti, vedete? Sembrano quasi delle bare. Quasi Rimessi a dormire e a dimora i vari agli oggi fa caldissimo. Pensate che la temperatura prima guardare macchina segna 35,5 gradi. Va già bene che insomma c'è un po' da quindi si, si sopporta meglio. Vi dicevo, tra l'altro, uno dei, dei posti eh, che insomma mi colpisce eh, è anche per un castello, quello che vedete laggiù al fondo ed è il Castello di Taillard vi ho cercato anche qualche informazione è un castello che risale tra il XIV e il XVI secolo ed è un misto di stili tra il Medioevo e il Rinascimento tra l'altro in estate proprio eh, in quel castello o meglio ai piedi del castello nella cittadina vengono realizzate anche delle feste, delle feste medievali chi lo sa se poi magari nei tanti viaggi insomma, riuscirò magari anche a vederne una e dicevo, ed è molto bello perché andando lì su quel castello eh, insomma, si vede tutta la valle circostante, come vi dicevo, anche la valle della Durance. Questo è solo uno dei piccoli posti che ci permette di visitare quello che è eh, insomma, la Provenza e, e non solo, eh, Provenza che viene dai più conosciuti soprattutto tra giugno ed agosto per la fioritura della lavanda. Quindi insomma tante cose da visitare ma anche tanti dei castelli come uno un po' più in là che è dietro ma non si vede che abbiamo già lasciato spalle da un po', che è sistemoro. Insomma che magica vento ci indica la direzione del vento, ma non lo so io quale sia la direzione del vento, bella, bella boh, là, là così. Non lo so. Allora, mentre me, me veramente so, sta atterrando questa liante, io ho un amico che vola e ogni tanto gli chiedono no, com'è anche difficoltoso alle volte tornare proprio eh, in questo caso nell'aerodromo e lui eh, diceva sì, in base anche alla condizione dei venti e alla condizione meteorologica che molte volte succede che non riesci ad atterrare non riesci ad atterrare direttamente l'eroe, eh, ma ti ritrovi ad atterrare nei campi e quando, insomma, atterri nei vari campi poi devi telefonare e devi farti venire a prendere eh. in questo caso questo è stato bravo eh. continua così a tenerci compagnia anche nel viaggio e in qualche modo il sole è ancora alto nel cielo quindi non c'è ancora eh, diciamo così il tramonto io vi saluto vi aspetto come sempre per raccontarvi qualcosa eh, di quello che ci circonda in questa nostra bella estate calda e ahimè me che si piace senza va bene ciao un bacio, alla prossima e buon viaggio e buona estate. Eh, e se avete qualcosa da raccontarmi perché potete postarlo nella community, magari qualche foto di qualche vostro viaggio e darvi qualche riferimento su che luogo andare a visitare per voi. Ciao, vado, vado, ciao, ciao! finite.